Ecco, celebriamo l'ascensione oggi, l'ascensione di Gesù al cielo. Gesù ha portato a compimento la sua missione su questa terra in un certo senso. È chiaro che si compirà nell'ultimo giorno, quando Egli verrà, Egli verrà alla fine dei tempi. Nel frattempo noi siamo qui, siamo qui, siamo la sua chiesa. Qui c'è Pietro, la chiesa che ha ereditato tutto questo da Gesù e Gesù stesso l'ha costituita questa chiesa e ognuno di noi è impegnato e chiamato a testimonarlo agli altri a testimoniare quello che, che lui ha raccontato ma non soltanto con le parole anzi soprattutto con le opere quando gli hanno chiesto di parlare di amore lui ha amato fino in fondo persino i suoi crocifissori quando gli hanno chiesto di essere vicino a chi soffre lui si è reso sofferente, è diventato lui, malato con i malati, vicino a chi soffre, si è reso debole con i deboli. Ecco, adesso il Signore scommette su di noi, su ognuno di noi. È un Dio che punta sulle nostre persone, crede ancora in noi nonostante le nostre fragilità. Per questo vediamo che c'è già un cambiamento nel gruppo degli Apostoli, mentre il Venerdì Santo, ricorderemo, erano impauriti, atterriti, timorosi, proprio timorosi di essere anch anche loro giudicati, arrestati e magari perseguitati. Adesso sono felici e gioiosi, tornarono a Gerusalemme con grande gioia, ecco la gioia li accompagna. Quella gioia la accompagnerà anche quando saranno arrestati, quando saranno perseguitati per il nome di Gesù, perché avranno nel cuore questa presenza profonda e vera di Cristo che è asceso al cielo e continua ad essere presente qua giù, ad essere vivo, specialmente nei sacramenti. Questa è una consapevolezza di fede che ci dovrà accompagnare sempre. Cristo è vivo, ce l'ha ricordato il Papa con la lettera apostolica indirizzata ai giovani. Cristo è vivo e opera attraverso noi nella Chiesa. La Chiesa è la presenza viva di Cristo e Cristo opera con il suo Spirito in mezzo a noi, e la sostiene e la guida. Questa è la certezza della nostra fede. È asceso al cielo non per distaccarsi completamente da noi ma per essere ancora più presente al di là dello spazio e del tempo in ogni persona in ogni tempo, in ogni situazione, nel più angolo sperduto della terra, Cristo è vivo e opera nella sua Chiesa, con la Chiesa, nelle strade del mondo. Buona domenica.